Il bello o il brutto della terapia psicologica è che ci sono tante e tanti modi di farla, ed è curioso come a volte ci dimentichiamo del loro valore temporale. In Constructive Therapies di Michael Hoyt, di cui ho già parlato, Richard Fish, il direttore del Brief Therapy Center di Palo Alto, pone l'attenzione su una domanda particolare. Ma le terapie in origine? erano lunghe se studi la storia delle terapie brevi della psicoterapia in generale ti rendi conto che dopo la prima guerra mondiale ancora di più dopo la seconda guerra mondiale abbiamo un'esplosione per quanto riguarda le terapie brevi perché gli stati erano interessati a trovare delle forme di cura psicologica che permettessero ai soldati di andare velocemente sul campo per dopo essersi ripresi dagli shock e dagli orrori della guerra certo dire che dopo la seconda guerra mondiale c'è stata un'esplosione di terapie brevi all'epoca la psicoterapia dominante era ancora la psicoanalisi che però impiegava troppo tempo per dare i risultati desiderati ed è a questo punto che Fish eh, fa la sua domanda provocante e fa un'osservazione interessante, dice guardate che prima della psicoanalisi le terapie erano brevi. È una provocazione perché di fatto la psicoterapia, la terapia psicologica come la intendiamo oggi, è figlia dei nostri tempi, però è interessante la visione di Fish perché quello che lui vuole sottolineare è che già prima di Freud le persone che avevano dei problemi venivano aiutate fin dall'antichità, e anche in tempi molto molto molto brevi. Appunto fin dall'antichità oracoli sciamani, sofisti e guaritori, teologi e psicologi antelitteram aiutavano le persone a risolvere i propri problemi a volte anche in un solo incontro. Peraltro nel suo discorso Fish fa notare come un tempo il paziente avesse un ruolo molto più attivo rispetto a quello passivo richiesto da alcune forme di psicoterapia, e come proprio questa passività probabilmente possa essere in parte una causa del prolungamento degli effetti della psicoterapia. E tra sarebbero da mettere molte note in margine a questo discorso, uh, ad esempio io, uh, asserendo che il fatto che stiamo mettendo a confronto due cose molto diverse tra loro, però, però in ogni caso possiamo sottolineare come ci siano anche dei punti di contatto che possono stimolare delle riflessioni. Tuttavia, quello che a me affascina di più è il fatto che Fish mette l'attenzione sul principio per cui siamo noi a costruire le realtà terapeutiche. Voglio dire, Freud concettualizzò un modo di aiutare le persone con problemi psicologici, frutto della sua mente, non era e non è la realtà oggettiva. Dovremmo chiederci sempre di fronte a una teoria perché si sta rivelando utile, quanto si sta rivelando utile e quando e come può essere superata, perché di fatto non ci troviamo di fronte a una realtà oggettiva immodificabile, per quanto ci possa piacere e possa affascinarci, ma solamente di fronte a un'altra teoria.